Va bene, benvenuti, benvenuti a tutti al webinar un wikipediano al museo, piccole collaborazioni con istituzioni culturali che eh, si inserisce nel ciclo di webinar che eh, Wikimedia Italia sta organizzando e promuovendo in questo, in questo periodo in cui siamo eh, diciamo, con possibilità ridotte di partecipare a eventi dal vivo. Eh, le registrazioni dei webinar precedenti sono disponibili come dicevo prima eh, sul, um, sul canale Wikimedia, di Wikimedia Italia su YouTube così come lo sono anche mh, parecchi video di, sost di sostegno alla contribuzione eh, di formato più ridotto dei webinar che mh, tendono a essere intorno all'ora. Eh, ora do la parola a Marco Chemello che è un che fa parte dello staff di Wikimedia Italia e che si occupa mh, Proprio di collaborazioni con le istituzioni culturali. Eh, grazie, ehm, grazie Marta, benvenuti a tutti. Eh, mi fa molto piacere di essere qui anche perché eh, diciamo tra me e Marta eh, condividiamo anche una passione diciamo non solo il lavoro per queste cose e quindi quello di cui vogliamo parlare oggi fa parte un po' anche delle nostre passioni anche prima come volontari insomma ecco. quindi non è, è una cosa in continuità eh, e infatti vogliamo proprio parlare di un'attività in particolare per i volontari che è quella dell'aiuto eh, dell diciamo della collaborazione con le piccole istituzioni culturali in particolare con i piccoli musei ma è un discorso che vale in realtà per... Farò le, faremo l'esempio soprattutto dei musei perché in Italia ce ne sono tantissimi e piccoli, quasi tutti sono molto piccoli e in realtà percentualmente ma la cosa vale anche per archivi, biblioteche altre istituzioni culturali, associazioni culturali ecco, quindi vedrete che la cosa è abbastanza, è abbastanza così ecco, la, la, la, abbiamo deciso di, di farlo perché ehm, riteniamo che eh, sia utile far passare un po' il messaggio che le, le collaborazioni con le istituzioni culturali a livello del mondo Wikimedia non le fanno solo i grossi musei o le grosse istituzioni, ma le possono fare tutti, chiaramente con modalità diverse. E non occorre essere formalmente un wikipediano in residenza, come magari sono io per, presso varie istituzioni culturali, per, per farlo, ecco. Eh, anzitutto, ehm, e quindi immagino che se siete qui, eh, siate interessati a fare una collaborazione con eh, qualche eh, istituzione culturale, in particolare magari un museo locale. Ecco, vi chiederei, provate a rispondermi anche semplicemente sulla vostra chat, o ognuno di voi ha presente un museo eh, nella sua città, nel posto dove vive o che conosce anche piccolo con cui... Eh, con cui potrebbe collaborare, diciamo, come in, in questo ambito, sì, no, ecco, lasciatemi pure semplicemente un, un, questo tipo di messaggio, ecco, per capire un po' se, se, oppure, non so, se qualcuno è anche, eh, magari, invece, eh, ecco, qualcuno fa parte di qualche istituzione culturale, se magari lo scrive anche che così, eh, ecco, Paola dice che non riesce a sentire, eh, sì Paola, magari se intervengo io scusate, stavo rispondendo sì, in chat certo. eh, eh, se hai dei problemi eh, ti consiglio di uscire e rientrare ricaricare il link perché a volte Gizzi ha dei problemi e come browser di utilizzare Google Chrome preferibilmente a Firefox o altri browser e poi farci sapere in chat se funziona e non interrompiamo più Marco Benissimo, grazie, grazie Francesca Ottimo. E bene, quindi vedo che, vedo che diciamo eh, qui ci sono anche professionisti. Ecco, quindi consideriamo anche un po' entrambi i punti di vista. Noi, siamo per, noi partiamo dal punto di vista di, del, dei, me, dei soci di Wikimedia Italia, quindi dei volontari. In questo caso, ecco. E, mh, sento bene. Sì, Marco, forse è meglio che monitori io la chat perché se no ti perdi sempre Sì, sì, va bene, va bene Ok, sì, sì, d'accordo No, è appunto il primo webinar che tengo in, di questo tipo e quindi mi dovrete scusare anche se poi in realtà faccio numerosi corsi di formazione per varie istituzioni culturali in questo periodo ma magari di altro tipo Benissimo la, um, Come dicevamo eh, il nostro interesse come associazione è certamente quello di sviluppare questo ambito delle collaborazioni tra il mondo Wikimedia, che significa tra gli utenti Wikimedia, che quindi sono volontari per definizione, perché non scrivono professionisti su Wikipedia, Wikipedia è scritta interamente da volontari, e le istituzioni culturali anche piccole, anche locali, quelle che difficilmente riusciamo a raggiungere attraverso progetti più grandi. Quindi il modello wikipediano in residenza, che forse conoscete, forse non conoscete, non lo so, eh, anche su questo eventualmente possiamo, lo possiamo vedere, non, non funziona sempre e non funziona per tutti, ma funziona soprattutto finora con le grandi istituzioni culturali, che quindi hanno una certa quantità di, di, di, di staff, di risorse umane, ma anche di risorse economiche, perché spesso richiedono un percorso di formazione e quindi chiaramente poi bisogna andare a lavorare in orario ufficio, bisogna andare presso di loro, eccetera, non stiamo parlando ni di niente di tutto questo, stiamo parlando di alcune piccole cose, che, alcuni piccoli progetti che potremmo decidere di iniziare noi nel nostro ambito, sia dal lato volontari che dal lato anche diciamo così, eh, professionisti delle persone che lavorano all'interno delle istituzioni culturali Ecco, quindi eh, sfruttando il binomio eh, volontario e eh, istituzione culturale e, questo è un po', è un po la nostra, il nostro obiettivo ecco. poi iniziamo solamente a dare un'idea di quali sono le cose e poi possiamo trovare delle ulteriori occasioni anche per sviluppare questo discorso bene, anzitutto abbiamo visto eh, ecco, e dal punto di vista, invece, abbiamo visto che ci sono varie persone che sono. Uh, diciamo fanno parte di alcune istituzioni culturali, spero che ci siano anche dei volontari perché se no allora <ride> facciamo un discorso solamente per loro e eh, però mi interessa anche sapere un po' se a, oltre a essere diciamo, archivisti e, eccetera o comunque anche soci di Wikimedia Italia siete venuti qua, perfetto, benissimo eh, avete anche eh, come, come wikipediani qual è la vostra esperienza wikipediana? nel senso siete degli utenti uh, di Wikipedia, uh, avete già scritto delle voci, quindi siete come vi, come vi considerate come livello, insomma un buon livello oppure avete appena iniziato oppure non avete mai provato a scrivere su Wikipedia o viceversa magari avete contribuito solo a determinati progetti come Wikimedia Commons per le foto per esempio o Wikisource o altre cose ecco, o Wikidata ecco eh, di solito parto dall'idea che, eh, che uno conosca Wikipedia perché è semplicemente il primo progetto che io ho affrontato, è il primo anche che è nato ma eh, appunto in realtà la nostra esperienza anche su questo può essere estremamente variegata, no? Ecco, quindi chiaramente... E allora Marco, ti, eh, dalla chat sì. ci sì. sono appunto alcune persone che dicono, vabbè, alcuni sono wikipediani di lunga data, eh, altri invece come Roberta e Matteo hanno appena iniziato e hanno da poco iniziato a intervenire su Wikipedia. Ottimo. Bene, quindi abbiamo un po' diciamo, una, una panoramica di, di varie cose. Ecco. La, mh, la, gli aspetti diciamo, che, noi, che noi prendiamo in considerazione in questo momento saranno appunto quelli di dire eh, come un diciamo, utente eh, di Wikipedia, quindi eh, volontario ma con un minimo di esperienza diciamo, su Wikipedia, non necessariamente moltissima, può approcciare a una istituzione culturale, ecco, poi eh, anche Marta può intervenire se vuole anche per uh, dire qualcosa, perché poi Marta è eh, la responsabile del, dei contatti con le istituzioni culturali di Wikimedia Italia, quindi su questo aspetto probabilmente potrebbe dire molto più di me in termini di esperienza, ecco, diciamo io ho più esperienza nel lavoro pratico all'interno poi delle istituzioni, tu cosa ne dici Marta? Sì, il, in effetti um, come mi aspettavo, molti dei nostri, de, degli intervenuti sono, sono persone che lavorano, che lavorano nelle istituzioni, quindi suppongo che il taglio che potrebbe interessare di più è. Viceversa, non tanto da, da volontario, come approcciare un'istituzione culturale, bensì lavoro per un'istituzione culturale, che cosa devo fare? Per Perfetto, Beh, allora la potremmo, buona... benissimo, potremmo rivolgere il, al contrario il discorso, dire a questo punto dobbiamo trovare un volontario, eh, che, eh, non è eh, solo, eh, certo. che non è solo una battuta, eh, <ride> è un po' così. L'idea è un po' questa: quindi è chiaro che dal momento che nessuno può avere tutte le competenze del mondo, ma se noi riusciamo ad affiancare una persona all'interno di un'istituzione culturale e invece una persona che lavora come volontario nei progetti Wikimedia, quindi un wikipediano ad esempio eh, ma anche un wikidatiano diciamo una, wikipediano per, eh, per diciamo per wikipediano per, perché nella ma, ma maggior parte dei casi sarà così ma potrebbe essere anche un, un mappatore di OpenStreetMap quindi ci sono numerosi progetti e, e quindi di, di, di vedere come possiamo lavorare insieme proprio per ottenere dei risultati anche concreti sul campo che significa nel nostro caso, valorizzare i contenuti culturali dell'istituzione, i contenuti culturali in particolare che sono digitali. Quindi, noi non parliamo, non parliamo di tanta teoria, ma parliamo di una pratica. Quindi, l'istituzione culturale deve avere dei contenuti digitali, non fateceli digitalizzare a noi o non fateli digitalizzare i volontari, per favore, perché sapete che non funziona tanto la cosa. La digitalizzazione è una cosa che richiede tempo, anche passione. E in, in qualche caso è vero, come la biblioteca civica di Trento hanno fatto dei progetti di digitalizzazione però in generale è una cosa che è complessa e lunga e anche al di fuori del, del nostro ambito di solito i progetti Glam funzionano quando eh, con, con Wikipedia quando c'è già un bacino minimo di contenuti digitalizzati che sono disponibili ecco. a proposito di progetti Glam voi, voi tutti quanti sapete già cosa sono i progetti Glam Ecco perché io l'ho dato per scontato allora andiamo un pochino a vedere eh, andiamo un pochino a a vedere. Ecco la. Uh... eccoci qua ecco vedete siamo nella, uh, nella pagina del progetto Glam ecco spero che tutti quanti bene o male tutti quanti ne avete probabilmente sentito parlare ma magari non so se tutti quanti avete approfondito tutti i link che ci sono perché qui ci sono numerosissime pagine di approfondimento anche su esperienze passate ed è molto interessante la parte sul diciamo che riguarda il progetto Glam è un progetto di coordinamento come tutti i progetti su, uh, su Wikipedia di, quindi coordinamento tra gli utenti in particolare volontari in questo caso tra gli utenti volontari e anche le istituzioni e quindi eh, il, il, già bibliotecari curatori di musei eccetera è chiaro fin dall'inizio privatamente si sono eh, hanno contribuito a Wikipedia però ecco le, le collaborazioni istituzionalizzate sono un fenomeno relativamente più recente perché la figura ad esempio di Wikipediano in residenza è nata nel 2010 quando Wikipedia esisteva da nove anni insomma ecco quindi in realtà tutta la prima fase, non, ha, non ha, ha visto una crescita, però non particolarmente con progetti istituzionali. Ecco. Ehm, ci sono, vedete, numerose pagine poi dedicate anche a eh, istituzioni in particolare, eh, che sono state fatte nel corso del tempo, eh, ci sono alcuni suggerimenti eh, generali, anche su come evitare eh, errori frequenti, e, questo, e questi ve li consiglio, ecco, diciamo, mh, come iniziare, per esempio, eh, perché spesso l'approccio... Eh, delle istituzioni culturali piccole e grandi al mondo Wikipedia, è, di, di Wikimedia è spesso, eh, se, non, se non è seguito, se non è diciamo, se è semplicemente un approccio un po' spontaneo, come dire, provo e, e mi ci metto, spesso contiene tutta una serie di errori, diciamo, metodologici, del tipo inserisco il mio link del mio museo, della mia biblioteca, del mio archivio in tante pagine, così faccio qualcosa, e questo di solito produce alla, la, il blocco dell'utente, <ride> diciamo così, alla la cancellazione dei suoi precedenti contributi, ecco, per capirsi. Eh, è, è più frequente di quanto non, non, non, non possa sembrare, ecco, proprio perché i parametri, e le linee guida della, de, della comunità di Wikipedia sono molto diverse da quelle che ci si aspetta, e il marketing online, il marketing online a cui magari abbiamo fatto qualche piccolo corso, su Wikipedia non funziona o, per meglio dire, può essere addirittura nocivo per la nostra istituzione. Eh, quindi, perché una volta che siamo riusciti a farci bannare, a questo punto la nostra storia su Wikipedia è anche finita, insomma, ecco, per capirsi. Quindi, ehm, io ho visto numerosi approcci di questo tipo, sia da parte di istituzioni anche importanti, sia da parte di piccole, che mh, appunto... Eh, come dire, non conoscono per nulla Wikipedia, ecco, quindi la prima cosa da fare sarà sicuramente o, o imparare a conoscere Wikipedia dall'interno, il che significa cominciare a contribuire come utenti, eh, diciamo così, eh, in, eh, privati, individuali, senza quindi una rappresentanza, tra virgolette, ufficiale di nessun tipo, e anche su temi che non riguardano magari direttamente l'istituzione, ecco perché esiste anche il conflitto di interessi, peraltro, e quindi consiglio è cominciate sempre un po' dalle vostre passioni ma prima di andare a, to a toccare la, la voce sulla vostra istituzione o addirittura peggio di crearla dovete fare esperienza perché altrimenti commetterete degli errori imperdonabili <ride> che nel 50% dei casi all'inizio per un qualsiasi utente comportano la co cancellazione della voce. Direi che non, adesso la mia è una, non è una statistica vera ma nel 50% dei casi se uno arriva su Wikipedia non sa nulla di Wikipedia vuole scrivere una voce animato anche da buone intenzioni probabilmente commette degli errori di vario tipo e nel 50% dei casi addirittura la voce può anche venire cancellata e se invece parte contribuendo diciamo in maniera graduale questo impara un po' dall'esempio anche degli altri utenti quali sono le linee guida e non, eh, questa cosa non, non, non succede e quindi diciamo anche qui come iniziare c'è qualche piccola eh, indicazione queste appunto sono cose che avevamo poi preso anche in buona parte dalla Wikipedia in inglese ecco, quindi sono basate sull'esperienza di tante persone non solo, non solo sulle nostre ecco, poi ci sono, vedete, pagine specifiche per le biblioteche, per gli archivi e per i musei istituzioni GLAM, vedete ci sono pagine che danno suggerimenti di tipo generale, ma più specifico sempre per eh, enti di cooperazione, fondazioni, eco musei, biblioteche, eccetera, e vedete che qui c'è poi anche una casistica di pagine diciamo, di studio, di progetti presenti, ma anche passati, che ci permette un po' di capire cosa è stato fatto in passato e come e cose di questo tipo. Vedete, non solo in Italia, ma poi anche in giro un pochino per il mondo. Ecco. Ehm, bene. La, um, eh, la um, poi ecco, immagino che vai, voi conosciate anche Wikilove Monuments perché è il nostro progetto come associazione più famoso. Quindi, d'opera, assodato che voi conosciate anche Wikilove Monuments e eh, di, cui, di cui parliamo diciamo andando tra poco anche. Possiamo parlarne brevemente dopo magari Sì, ne parliamo così, un attimo così, dopo sì, perché sì. anche questo può essere un, un elemento all'interno di questa possibile collaborazione ecco. quindi gli elementi che dobbiamo avere sono uh, una uh, disponibilità da parte di una persona all'interno di una istituzione quindi la persona perché alla fine le cose si fanno grazie alle persone quindi la differenza non è l'ente grande, l'ente piccolo, l'ente che ha tante cose, che ha piccole cose, ricco, povero, ma la disponibilità da parte di una persona, voi in particolare, di essere un punto di riferimento all'interno del vostro ente, per i colleghi, rispetto a questa cosa, e, e quindi anche la persona che poi si può, può contattare i volontari, può essere contattata dai volontari, per eh, capire che tipo di collaborazione possiamo, possiamo fare. Ecco, la seconda, quindi prima... Uh, prima cosa, se non c'è la persona non c'è, possiamo ovviamente, ecco se voi siete qui vuol dire che la persona c'è e, e quindi il primo punto lo possiamo già considerare eh, con, in, in, diciamo non, non svolto ma insomma a buon punto la seconda è come dicevo la disponibilità da parte dell'ente di concedere una parte anche piccola dei suoi contenuti già digitalizzati eh, con una licenza libera quindi eh, senza questa disponibilità iniziale, preventiva, un progetto di questo tipo difficilmente potrà partire, quasi mai, a successo. Ecco, proprio perché l'obiettivo non è quello semplicemente di fornirvi un po' di formazione, metti caso che anche certamente abbiate bisogno di formazione, ma l'obiettivo è quello di produrre un impatto dal punto di vista pratico, diciamo vero, misurabile, reale, anche su Wikipedia e sui progetti Wikimedia. E quindi poter dire che abbiamo inserito una alcune foto alcune immagini in alcune voci e poi su questo possiamo anche andare a fare delle statistiche per capire quanto sono ad esempio viste quante sono ma per avere una, una, una possiamo avere poi anche una tastare con mano il, il, i risultati che otteniamo e comunicarli anche agli altri perché è chiaro che poi all'inizio i nostri colleghi sono poco convinti e quindi ci si convince molto di più quando si portano dei a casa dei risultati concreti Sì, ecco. diciamo che giustamente Marco eh, l'essenza di un progetto Glam è, è proprio la condivisione dei contenuti attraverso i, progetti, attraverso i progetti Wikimedia quindi Wikipedia e Progetti Fratelli tutto il resto è funzionale alla condivisione dei contenuti, quindi la formazione, gli eventi, tutto quello che si può fare insieme è funzionale alla condivisione di un nucleo di contenuti. Esatto, quindi la, è un prerequisito importante è questo, avete dei contenuti digitalizzati, punto di domanda, uh, per parlo ovviamente, mi rivolgo soprattutto a questo punto alle persone che lavorano per gli enti al vostro interno. Seconda domanda questi, questi contenuti sono disponibili cioè avete possedete i diritti commerciali di questi, di questi contenuti? Perché se non li possedete se sono contenuti che sono stati prodotti da altri di cui non siete sicuri di avere i diritti è chiaro che non li possiamo condividere con licenza libera. Quindi dovete essere o diciamo questi contenuti dovranno essere stati prodotti dall'ente, quindi dai dipendenti in particolare dell'ente, o Comunque l'ente eh, può aver acquisito i diritti nel corso del tempo. O ancora questi contenuti sono sicuramente nel pubblico dominio, perché ad esempio si tratta di una collezione di cartoline d'epoca e quindi, per epoca, sicuramente sono nel pubblico dominio. Ecco, quindi ci deve essere una, una, ci deve essere una, una cosa. Non occorre che tutti i contenuti, ovviamente, del, del, che so, del sito del vostro ente siano online o che siano tutti concedibili così, ma Partiamo dall'idea di eh, cominciare a mh, identificare un piccolo set, un piccolo cluster di contenuti che potremo condividere. Quindi potrebbero essere testi, se abbiamo già dei testi, potrebbero essere delle pubblicazioni, potrebbero essere soprattutto delle immagini. Le immagini sono una delle cose più semplici e immediate da riutilizzare nei progetti Wikimedia no? e quindi è anche più facile. Ehm, quindi, la, uh, quindi questo se non abbiamo uh, i la disponibilità dei contenuti digitali è come se avessimo una bellissima macchina ma uh, non abbiamo la benzina per farla andare e quindi il progetto non va avanti il, uh, infine Marco scusa mi ti interrompo sì. solo un secondo certo. per dirti che eh, almeno a me eh, vedo, vedo il tuo schermo eh, ti sento molto bene ma vedo il tuo video bloccato Ah, Quindi non okay. so se vuoi... Sì, vai, ah. provo a ricondividere, okay. provo a ricondividere ecco, lo schermo. Ti, ti muovi, scusami, è sì, perché sì, eri sì. proprio... Sì, sì, ero fermo. fermo ecco. Avevamo un fermo immagine su di te. Okay, eh. si, vede, eh. si vede la condivisione dello sì, schermo. Ecco, sì, ecco, adesso vado sulla condivisione dello schermo, così è, è meglio che non la faccia da pesce lesso del sottoscritto, tutto sommato. Va bene. <ride> Allora, dicevo, la, la, ecco qui vedete che poi in una piccola pagina de, della, di, disponibile nel namespace associazione uh, poi vi lascerò questi piccoli appunti di cui ci siamo diciamo dette questo, stiamo dicendo queste cose e saranno disponibili ai soci di Wikimedia Italia che si saranno logati dentro uh, qui perché appunto è in questo momento qui ma poi possiamo anche portarlo fuori, ecco insomma non vi preoccupate. Ecco la terza cosa importante è chiaramente il volontario. Quindi la, uh, la disponibilità di volontari, perché i progetti GLAM si fanno uh, con i volontari della comunità. Quindi uh, dobbiamo avere uno, basta di partenza anche tranquillamente, una persona disponibile ad aiutarci a fare questo. Uh, che probabilmente, che immaginiamo, potrà essere un pochino più, magari più esperta di noi a volte nel caso di Wikipedia, ma anche che abbia un minimo di disponibilità di tempo. Quindi lato volontari, io chiederei... Eh, chiaramente prima cosa chiedo ma quanto tempo avete a disposizione vorreste mettere a disposizione a settimana che so per, fare, per sviluppare questa, questo progetto di collaborazione può bastare anche un'ora di partenza però ci deve essere un'ora a settimana la dedico a fare questa cosa con attività prevalentemente online in questo caso ecco magari eh, ma non, non esclusivamente online bene eh, la, le, mh, se abbiamo appunto questa cosa ecco poi per, eh, se invece non abbiamo ancora questi volontari, allora dobbiamo andare a cercarceli, magari noi possiamo anche trovare il modo di aiutarvi ma allora bisogna un pochino strutturare una collaborazione ecco. eh, la, la però noi partiamo dall'idea che mh, qualsiasi eh, utente di Wikipedia sia un potenziale volontario che può collaborare con una istituzione culturale non necessariamente a tutto campo, a 360 gradi magari facendo anche solo una cosa ad esempio aiutando a caricare alcune immagini su Wikimedia Commons e poi spiegando come si fa a inserirle nelle voci e anche magari quali voci migliori scegliere per inserire queste immagini se non è ovvio Ecco, questa è una cosa facile, no? È, è però una cosa molto importante perché ad esempio in termini di contenuti digitali eh, sapete che le voci di wikipedia sono largamente carenti di immagini di qualità spesso le voci sono addirittura totalmente prive di immagini per immagini intendo immagini di qualsiasi tipo eh, quindi non solo fotografie ma anche ad esempio grafici anche eh, infografiche di cose di qualsiasi tipo quindi a seconda del patrimonio digitale che ognuno ha nel nostro ente, e ognuno ha un patrimonio diverso, ha un'esperienza diversa, ha, una, in qualche maniera, ha un apporto assolutamente originale che può dare al progetto, eh, ognuno ha una, può avere una disponibilità di una piccola cosa. Anche solo partire con 10 immagini che noi possiamo condividere con licenza libera, o metterle nel pubblico dominio e quindi dichiarare che sono nel pubblico dominio magari utilizzando la dichiarazione CC0, la Creative Commons 0. Descrive, scrivendolo esplicitamente sotto le immagini e quindi facendo capire che quelle immagini si possono utilizzare da parte di tutti evitando di scrivere tutti i diritti riservati nel nostro sito perché è chiaro che se nel nostro sito della nostra istituzione è scritto tutti i diritti riservati partiamo dall'idea che nulla sia trasferibile su Wikipedia Ecco, quindi bisogna che lavoriamo un attimino anzitutto per chiarire e quindi nella, nella, come si fa a concedere questi contenuti digitali. In realtà è molto semplice e eh, sì, semplicemente aggiungiamo eh, una, una dicitura Uh, che è, è, vedete che potrebbe essere questa che potrebbe essere quella presente sulle, nelle, alla, in fondo alle voci di Wikipedia uh, vedete il testo oppure i contenuti oppure le immagini è disponibile secondo la licenza Creative Commons per, ad esempio attribuzione condivide allo stesso modo che è la stessa licenza di Wikipedia quindi la base è un po' questa poi non tutti i contenuti ripeto ma possiamo metterlo al limite eh, sotto solo i contenuti che vogliamo condividere quindi nel caso di immagini possiamo creare ad esempio una Uh, piccola galleria di uh, immagini che dichiariamo che si possono scaricare liberamente e utilizzare secondo i termini di questa licenza. Non basta dire che si possono scaricare liberamente, ma i termini di questa licenza prevedono che poi questi contenuti siano riutilizzabili a scopo commerciale dovunque e anche se siano modificabili. Quindi se non siamo disponibili al fatto che i nostri contenuti siano eh, diciamo modificabili da altri, utilizzabili anche a scopo commerciale, purtroppo siamo fuori dai progetti Wikimedia, ve lo dico. Quindi non, non utilizziamo tutte le possibili licenze Creative Commons, quindi ad esempio non utilizziamo le licenze che impediscono il riutilizzo commerciale, quindi con la clausola NC, o impediscono le opere derivate con la clausola ND, non opere derivate, perché sono troppo restrittive, non permettono una vera diffusione dei contenuti culturali, Ecco, viceversa siete liberi di scegliere delle eh, tipi di licenze più libere come appunto la CC0 o la CCBY al posto della ccby SA di Wikipedia perché comunque saranno comunque compatibili diciamo, con Wikipedia e quindi le potremo inserire qui dentro eh, bene eh, boh, vediamo uno di questi anche. ecco poi vi, vi, vi suggerirò insomma, di dare una buona occhiata a queste cose perché vi daranno, vi, vi daranno delle idee Ogni istituzione ha, un, ha il suo modo in cui può rendersi utile. e Qui ci sono solo alcuni esempi che sono poi declinati su alcune particolari. Qui ad esempio l'ecomuseo, ma ce ne potrebbero essere degli altri. E le biblioteche, ecco, anche. Poi è chiaro che un'istituzione può avere al suo interno magari una biblioteca, un archivio, ecco, quindi ci possono anche essere soluzioni un po' miste, per così dire. Eh, quindi questo. La... Um, la diciamo la disponibilità di un volontario e la disponibilità di una piccolo set di foto. Quindi non parliamo di grandi progetti, non, non, ab non abbiamo bisogno di strombazzare in giro questa cosa, possiamo anche provarla per conto nostro se vogliamo, però chiaramente quello che apparirà all'esterno sarà comunque che in alcuni contenuti di, del nostro sito parlo in preferenza, ci sono altri modi per concedere i contenuti però in preferenza il più semplice di tutti è questo pubblicare i contenuti nel nostro sito se già non ci sono da qualche parte e metterci una licenza libera sotto cioè in pratica fare open access in pratica ecco, con le licenze libere e eh, ci permette di, eh, poi chiunque li può riutilizzare su Wikipedia non è automatico, per cui dovremmo andare anche poi a cercare chi può aiutarci a farlo o chi lo può fare anche uh, per conto nostro, tra virgolette, cioè qualche volontario, qualche utente di Wikipedia che è interessato all'argomento, a cui l'argomento piace, perché magari ha già scritto delle voci in passato su questo tema o ha, contribuisce normalmente a questo tipo di voci e quindi anche tramite questo, anche semplicemente vedendo la cronologia delle voci o quelli che partecipano ai progetti tematici su Wikipedia, individuare una persona, una o più persone. Ne basta una per cominciare, ecco. Quindi chiedergli la di sua disponibilità in termini di tempo e vedere se la cosa gli piace. Ecco. È chiaro che noi ci, come volontari ci dedichiamo solo a cose che ci piacciono, per cui la, la nostra eh, non è, è richiesta una retribuzione assolutamente, ma è richiesto diciamo, una soddisfazione. Ecco, diciamo così. E la, um, le, le cose che si possono fare sono molte. E chiaramente dalle più, dalle più semplici alle più, co alle più complesse. Io, eh, di, di partenza, una delle cose che un volontario può chiedere, e anche voi potete come istituzioni culturali eh, fare per entrare un po' nel circuito del mondo Wikimedia, è eh, eh, partecipare a ehm, dare l'autorizzazione a partecipare a Wikiloft Monuments, perché eh, se avete un museo, eh, se, oltre che essere fotografabile da fuori probabilmente è fotografabile anche da dentro ecco. e quindi eh, dando l'adesione al concorso Wikilon Monuments qui c'è il link anche su come aderire c'è poi, vedete, eh, una pagina dedicata, abbiamo un sito dedicato come Wikimedia Wikilon Monuments semplicemente chiediamo un'autorizzazione scritta e a quel punto eh, inseriamo il, questa, questo museo, questa biblioteca, questo archivio, eccetera, nella, nella nostro, diciamo, nelle cose che sono fotografabili del concorso e quindi anche nelle, poi nelle liste delle varie persone e questa è la prima fase, è una fase che non ci costa nulla, non chiediamo soldi certamente per questo e richiede solo un, un attimo di burocrazia, scaricare il modulo che noi abbiamo già qui, compilarlo e spedircelo, insomma, ecco. Quindi eventualmente ottenendo chiaramente l'autorizzazione da parte dei superiori, che è questo l'aspetto più, più problematico, però magari non, non abbiamo neanche tutti questi problemi a volte per farlo. Ecco. Di solito è più semplice con le amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti territoriali, perché capiscono subito che c'è un vantaggio evidente nella condividere le foto del proprio patrimonio culturale. E facciamo un pochino più fatica con gli archivisti magari eh, i bibliotecari sono anche contenti di darci una mano a volte eh, gli archivisti facciamo un, po facciamo un pochino più fatica perché anche loro hanno una serie di vincoli in più ecco, rispetto a queste cose e allora si può trovare il modo anche di, di, di fare le cose e, mh, abbiamo eh, abbiamo comuni che ci hanno concesso, come ad esempio Padova o Verona, che ci hanno concesso la, la possibilità di fotografare dentro e fuori in tutti i loro musei, in tutti i musei civici, quindi ad esempio ecco, parlo solo delle, delle cose che conosco più direttamente ecco. e, e ce ne sono poi molti altri. Eh, in Verona ci ha concesso 100 monumenti, cioè praticamente tutti i monumenti che ha. Ne abbiamo, li abbiamo detto che sono 100, sono qualcosina di più di 100, perché, diciamo così, abbiamo, li abbiamo contati, no? Ecco circa, abbiamo visto quelli più storici, poi ce ne sarebbero anche altri, ma magari meno interessanti da fotografare, ecco. E, quindi questa prima cosa è facile e di partenza... Eh, il vantaggio è che ci eh, diffonde le nostre foto. Poi, queste foto potranno essere pubblicate su Wikipedia per migliorare la voce anche eh, sull'istituzione. Sulla eh, non tutti i musei e non tutte le istituzioni culturali hanno diritto a una voce su Wikipedia perché potrebbero essere troppo piccoli o troppo recenti per avere quella quantità sufficiente di letteratura anche alle spalle da eh, indipendente, diciamo così, fonti terze per giustificare il fatto che, di, di poterli inserire. Eh, però tutti quanti possono avviare un progetto di collaborazione di questo tipo. Ecco, quindi... Tutti quanti possono avere una pagina del di un progetto Glam, per capirci, ecco, quindi è, un, è comunque un modo anche alternativo per eh, in, inserirci all'interno di questo. La, la, la voce su Wikipedia della nostra istituzione non dovrebbe essere la nostra prima preoccupazione, ma dovrebbe essere l'ultima quando appunto avremo acquisito esperienza e avremo capito cosa significa effettivamente contribuire con le nostre ehm, con le nostre eh, con i nostri contenuti su Wikipedia quindi l'idea che eh, noi possiamo contribuire migliorando la voce o inserendo la voce sulla nostra istituzione è assolutamente sbagliata e eh, vi invito a diciamo, rivederla. No, la, il modo di collaborare, il modo in cui possiamo collaborare migliore a Wikipedia è mettendo a disposizione dei contenuti che potranno andare non in una ma in decine, centinaia o migliaia di voci in 300 lingue perché Wikipedia è in 300 lingue se parliamo solo di Wikipedia. E poi ci sono tutti gli altri progetti. Quindi non limitiamoci e Ripeto, andremo a, ad affrontare la questione del correggere magari la voce sulla nostra istituzione in un secondo momento quando avremo acquisito quell'esperienza che ci permette di evitare di commettere errori e quindi di farci cancellare anche la voce per, a, per promozione, autopromozione. Bene, eh, la, uh, quindi. Di solito uh, la maggior parte dei progetti Glam si svolgono in questa maniera, identifichiamo un piccolo set di immagini o altri tipi di contenuti, li concediamo con licenza libera attraverso il sito dell'istituzione, quindi facciamo open access e poi lo comunichiamo alla comunità. Ecco, eh, il fatto di dove comunicarlo e come comunicarlo, eh, quali sono i posti di discussione giusti, eccetera, sono ben noti normalmente ai wikipediani, quindi dobbiamo semplicemente chiedere aiuto al, al nostro volontario. Ecco, quindi non ci, non ci sono cose eccezionali. Certamente poi abbiamo anche delle ulteriori risorse, come ad esempio una newsletter glam internazionale, in cui se il progetto ha un certo rilievo potremmo citarlo, e allora magari nella newsletter glam in realtà può scrivere chiunque, ma. Spesso scrive Marta, piuttosto che sottoscritto, piuttosto che qualcun altro. Ecco. Però in sé per sé non è uno strumento, non è un canale esclusivo, dedicato solo a noi. Ecco. Eh, proprio perché la comunità glam è anche una comunità internazionale, è una sottocomunità della comunità più grande di, di Wikimedia e si occupa in particolare dei rapporti con le istituzioni culturali. Bene. Eh, um, Un'altra cosa che possiamo fare, ad esempio, potrebbe essere Mm, oltre appunto a caricare magari alcuni contenuti su Wikimedia Commons, scegliere appunto le voci eh, in giro per Wikipedia che li possono ospitare, ad esempio aggi aggiungere delle foto d'epoca su delle biografie che ne sono prive, o, o comunque migliorare le foto che ci sono, ma poi fare anche delle altre cose anche dal vivo. Adesso in questo momento facciamo fatica a pensarlo, ma... Uh, sicuramente andando avanti potremo realizzare anche delle, degli eventi dal vivo nella istituzione In ogni caso, nel frattempo, possiamo fare degli eventi da remoto. Possiamo fare degli eventi da remoto, possiamo pensare a, dei piccoli, a delle piccole maratone di contribuzione. Se abbiamo tanti contenuti, se i contenuti non sono pochi e abbiamo bisogno di aiuto di tanti volontari per inserirli, perché non si tratta di qualche decina di foto, ma si tratta magari di migliaia e migliaia di foto, o di migliaia e migliaia di pagine che noi abbiamo di interesse enciclopedico sul sito che potrebbero, diciamo, essere utilizzate in parte per scrivere delle voci, allora potremmo fare delle diciamo così, eh, suggerire delle maratone di contribuzione che poi durano una settimana, 15 giorni e, ehm, e, e poi magari fare dei piccoli premi, ad esempio un libro o cose di questo tipo per quelli che si sono più distinti nel, in questo ambito. Queste sono cose che facciamo normalmente con le istituzioni più grandi, ecco per capirsi. quindi. Vedete un pochino. E in ogni caso, prego, prego. Stavi finendo un discorso, eh, ne approfitto per porti una domanda prego. che faceva Claudia, sì. eh, che chiedeva: se invece sei un volontario, cosa sì. puoi fare? Sì. Con ad esempio un'istituzione e esatto. convincerla a fare un'operazione esatto. diciamo, di apertura dei contenuti? Esatto, la prima cosa è guardarsi intorno e diciamo anche un po' ai, vostri, ai nostri interessi e anche diciamo così, alla nostra situazione geografica, no? quindi nella nostra città quali sono le istituzioni ma soprattutto vedere poi le persone che possono essere interessate perché magari eh, se conosciamo una persona o, che, o se sappiamo anche semplicemente di una persona che potrebbe essere interessata a questo tipo di cose e quindi che non abbia anche quella, una mentalità esclusivamente burocratica, diciamo così, ma che sia anche un po' disponibile all'innovazione, allora certamente abbiamo una testa di ponte all'interno dell'ente. Ecco, e questo è il problema principale. Quindi trovare l'interlocutore giusto, più che l'istituzione giusta. Le istituzioni ce ne sono tante perché ogni città. Eh, anche piccola ne ha in realtà decine considerando anche le associazioni culturali eh, considerando le fondazioni piccole e grandi eccetera musei archivi biblioteche ce ne sono decine ma il problema nostro è trovare una persona all'interno dell'istituzione che ci aiuti in questo caso ecco quindi il problema diciamo coltanto. che è importante chiarire nei, anche fin subito dai primi approcci che eh, la proposta eh, non è tanto ti scrivo la voce no. della tua istituzione esatto. su Wikipedia, o ti aiuto a fare pubblicità della tua, del tuo ente eh, su Wikipedia o sugli altri progetti di Wikipedia, bensì, eh, appunto come dicevo prima, a, cerchiamo, troviamo un nucleo di contenuti di cui si, si occupa l'istituzione, e li condividiamo sui progetti Wikimedia, quindi il trovare qualcuno che possa essere interessato a questo tipo di approccio, che cosa che insomma non è così da tutti e non è così diffusa come magari crediamo o vorremmo. Una volta che è chiaro che il tipo di proposta di collaborazione è questo, quindi l'istituzione mette a disposizione un nucleo per quanto piccolo di contenuti, e li diffonde, li mette a disposizione della comunità tramite i progetti Wikimedia. Quando si è stabilito questo, allora si può mettere in atto una serie di azioni per appunto la condivisione e la diffusione dei contenuti dell'ente sui progetti Wikimedia. Non prima mh, eh, vi mettiamo molto in guardia su questo perché appunto Wikipedia è molto nota, ma non a tutti è chiara la filosofia che c'è dietro. Ecco. Eh, per molti è semplicemente un social network o comunque insomma ha una valenza eh, promozionale che non, è, eh, che non è in realtà la sua ragione d'essere, la sua ragione di vita, la sua ragione d'essere è condividere e sapere. Eh, decisamente e questo appunto ci fa capire che nulla si realizza da soli, nei progetti Glam nulla si realizza da soli, ma più in generale forse in tutti i nostri progetti, Ecco. però certamente in questo caso dobbiamo avere almeno due persone, quindi un volontario e una persona che lavora all'interno dell'istituzione. O una persona che lavora nell'istituzione che, che è già Che, è, che è già o un volontario, che è un caso particolarmente poco diciamo, esatto, sì. però è un caso un pochino più raro, ecco. Però, ecco, la persona che già conosce un pochino il mondo Wikimedia capisce anche meglio attraverso quali canali potrebbe provare a coinvolgere anche ulteriori volontari per farsi aiutare, perché la cosa importante è che non dobbiamo fare tutto da soli, in realtà. Quindi noi cominciamo a mettere a disposizione dei contenuti poi lo facciamo sapere, lo comunichiamo nei modi giusti e poi troviamo il modo anche, magari iniziamo anche noi a farlo, ma nessuno pretende che poi sia l'istituzione stessa a fare tutto, diciamo. Ecco. E eh, ecco, eh, la, mh, eh, la, ecco, quindi diciamo parliamo sempre di piccoli progetti. Poi eh, Marco, non sì. so se scusami, ti interrompo sì. di nuovo visto sì. che ho visto che eh, c'è un'altra domanda sempre sì. da Claudia che chiede se c'è una procedura per formalizzare l'esistenza di un progetto Glam. Sì, Quindi, lascerei parlare far... Marta su questo in effetti. Eh, allora, eh, <ride> sì. insomma, sì, Marta o Marco, chi scegliete ne voi. Sono direi diverse. Eh, posto che prima cosa non serve. Eh, non servono permessi e non serve nessuna formalizzazione per niente sul, eh, quando si decide di agire sui progetti Wikimedia. Serve seguire le linee guida e appunto eh, agire conformemente ad esse eh, sui progetti. Però, eh, quindi se io lavoro per un'istituzione, posto che dichiari nella mia pagina utente che lavoro per questa istituzione, po poi posso fare quello che credo, posso mh, caricare foto, modificare voce, eccetera. Eh, però se invece è mio desiderio formalizzare l'esistenza di un progetto Glam si può per esempio eh, creare una, una sottopagina del progetto Glam eh, adesso ne stavo cercando una, avevo letto la, mh, avevo letto la domanda volevo condividerne una eh, quindi il progetto Glam eh, sì ecco per esempio ne prendo veramente la prima che mi capita questa è una sottopagina e eh, semplicemente sì. con questa sottopagina una pagina di coordinamento in cui informo la comunità di che cosa sto facendo, chi sono le persone coinvolte, gli utenti coinvolti nel progetto e quali sono i contenuti che metto a disposizione e le, az le azioni che sto facendo. Questo è il modo più semplice. Certo, però uh, diciamo ci sono delle precondizioni, ecco, secondo me per poter mettere su una pagina in un progetto Glam. Nel senso Se parliamo che, di cose un po' strutturate in sì, questo esatto, caso, Sì, esatto. Nel senso che diciamo, prima di fare questa pagina, secondo me dovreste fare una cosa: mettere sul sito dell'istituzione un, eh, un comunicato, diciamo così, stile comunicato stampa, in cui eh, esplicitamente dichiarate la vostra volontà di collaborare con Wikipedia e di condividere dei contenuti con licenza libera. E a quel punto sì. Eh, la, la collaborazione in qualche maniera assume un aspetto più ufficiale perché è chiaro che se non c'è una comunicazione ufficiale chiunque può aprire una pagina su Wikipedia ma questo non necessariamente vuol dire che poi si facciate parte anche se come eh, nome utente ovviamente non vuol dire niente non fate parte della istituzione quindi prima di aprire la pagina su progetto Glam su Wikipedia dovete a sapere come si creano le pagine su Wikipedia o farvi aiutare da un volontario e soprattutto prima lo, lo eh, esprimete in maniera ufficiale attraverso una, una cosa di questo tipo. Create una pagina sul, sul sito dell'istituzione in cui dite voglio collaborare col, col mondo Wikimedia e sono disponibile a fare questo. Quindi prendendovi un impegno concreto perché collaborare in senso generico va bene, tutte le istituzioni in senso generico possono, collaborano con Wikipedia, ma facendo semplicemente il loro lavoro, eh, perché Wikipedia è un'enciclopedia di tutto il sapere umano, ma vogliamo sapere se siete disponibili a concedere dei contenuti con licenza libera compatibile con Wikipedia. Quindi CC BY, CC BY SA o CC0. Ecco, Marta, e... A proposito di quello che stavi proprio dicendo adesso, Matteo Savoldi faceva proprio una domanda, perché hai detto chiedere a un volontario, e chiedeva eh, beh, se c'è l'istituzione, come si fa a chiedere o contattare un volontario? Sì. Eh, sia tu che Marta forse potete rispondere. Sì, allora è chiaro che. No, vai, vai, prego, Svartaglia. Anche qui ci sono diverse strade. Una strada può essere contattare Wikimedia Italia. Un'altra strada, parallela e non, insomma, non, non, non esclusiva rispetto all'altra, può essere scrivere eh, su Wikipedia, sui, eh, ad esempio al bar generale di Wikipedia, oppure sul progetto eh, tematico più vicino alla tematica della vostra istituzione. Eh, spiegando la situazione, spiegando che lavorate per la tale istituzione, che avreste interesse a eccetera, questo sì. è, può essere un modo, un modo abbastanza semplice. Esatto, chiaramente noi di Wikimedia Italia non abbiamo l'esclusiva di questo tipo di progetti, ma ci farebbe piacere collaborare, quindi se voi quando uh, ci, ci mandate una lettera dicendo ci interessa fare questa cosa, noi poi tro troviamo il modo di aiutarvi, soprattutto in termini di comunicazione in realtà ecco perché ehm, e, e anche poi eventualmente anche di formazione, però anche proprio in termini di, di, di, di comunicazione. Di solito, di fatto, nella maggior parte dei casi o, o addirittura nella totalità dei casi di progetti CLAM italiani si è passati attraverso a un progetto strutturato con, eh, con una convenzione o quantomeno con una lettera di intenti. Quindi o una convenzione tra voi, anche a costo zero, tra la vostra istituzione e Wikimedia Italia, o Wikimedia Svizzera, o a seconda di dove siete ovviamente, e, ehm, oppure una uh, dichiarazione di intenti. Una dichiarazione di intenti che cos'è? È, un è, è, è una dichiarazione da parte vostra unilaterale, no? che non richiede in cambio nulla. Mentre nel caso di un accordo con Wikimedia Italia, c'è una, diciamo così, ci sono alcuni, tra virgolette, doveri da parte vostra e alcuni doveri da parte di Wikimedia Italia, ad esempio, aiutarvi nella comunicazione eh, inserendo le novità sulla newsletter piuttosto che nel sito e altre cose, ecco. Quindi anche a costo zero. Chiaramente se si tratta di un'istituzione di una certa dimensione eh, potrà anche avere i soldi per eh, fare un percorso di formazione per il suo personale, ma se si tratta di un'istituzione piccola noi partiamo dall'idea che non ce li abbia questi, questi, queste risorse e quindi dovrà, dovremmo uh, trovare in altro modo per realizzare le cose e quindi ad esempio contattare un pochino i volontari. Ecco, in ogni caso la, la, la, la, da parte vostra come diciamo istituzioni la capacità di eh, entrare all'interno del progetto anche come utenti e fare delle cose e anche per solo accumulare esperienza è molto importante all'inizio quindi non è, non è tempo perso assolutamente perché eh, finché non imparate ad esempio molto semplicemente come si, ha, la, la, come, si fa una come si apre una discussione su wikipedia certamente non potete fare nessun annuncio <ride> ecco quindi <ride> così, da un punto di vista pratico ci sono alcune cose semplici che però vanno fatte ecco. quindi dal punto di vista pratico cosa significa? ma io personalmente consiglio Iniziate a migliorare qualche voce nel tempo che avete e ne scrivete due o tre. Quando avete scritto due o tre voci, avete tutta l'esperienza necessaria eh, su Wikipedia per, eh, e queste voci ovviamente sono rimaste, non sono state cancellate <ride> da nessuno e, e quindi erano fatte abbastanza bene per poi fare anche tutta una serie di altri passi, contattare gli altri volontari, eccetera. Quindi... Eh, però ecco, noi ovviamente come Wikimedia Italia siamo disponibili senza pretendere di avere un po' l'esclusiva di queste cose. Però ecco, prima di poter aprire una, una pagina glam ufficiale ci vuole una ufficializzazione da parte del vostro ente. Quindi se lo volete fare voi individualmente come utenti nel vostro tempo libero, ovviamente non ce n'è bisogno e una cosa di questo tipo. Se invece è il vostro ente che sceglie ufficialmente di farlo, allora si può fare una pagina glam per e propria anche. Ecco. Questo è un po' è un pochino la differenza, non, non dipende dal fatto se l'ente è grande o piccolo, ma dipende da questa esplicita e es, espressa volontà. Ecco poi, nella pagina del progetto GLAM, come vi, vi ha fatto vedere quella di, di, di eh, appunto di. Eh, Vediamo qualche pagina glam adesso, magari non la bake perché è troppo lunga, ma che so anche l'archivio ricordi che è più, più, più recente, più piccolo. Allora vi faccio, vi condivido un secondo la, mh, la pagina. E, secondo. Adesso stiamo sulla tua telecamera, sulla tua videocamera ancora Marco. Sì, sì, sì, infatti, infatti, no, no, devo, avevo staccato la condivisione. Eccoci qua, ecco, vedete la, la classica pagina, questo è un progetto in corso tuttora, e con, con anche un archivio abbastanza importante, però vedete che ha un piccolissimo staff di lavoro, ecco. e, ehm, ehm, vedete che appunto eh, una pagina di, si struttura eh, l'istituzione, due righe sull'istituzione, in questo caso rimandiamo alla voce perché c'è la voce, la storia della collaborazione, in questo caso come è partita questa collaborazione, eh, con, eh, ecco, gli, quali sono gli obiettivi che, grosso modo gli obiettivi saranno sempre gli stessi, cambieranno leggermente in base ai contenuti che avete, e poi anche chi sono le persone che lavorano per l'ente, perché anche da un punto di vista della dichiarazione, diciamo, dei propri conflitti di interessi, lo dobbiamo sapere, quindi lo dovrete scrivere nella vostra pagina utente, e poi lo dovrete mettere anche qui. E poi, ecco, cosa facciamo? Per esempio, qui abbiamo appena iniziato in realtà la fase veramente pratica, non abbiamo ancora condiviso nessun contenuto, vedete che abbiamo fatto un po' di formazione, in questo caso, e eh, a, a, hanno scritto alcune voci, vedete, siamo abbastanza all'inizio. Alcune voci le hanno scritte, altre sono ancora da scrivere, vedete che non sono ancora state scritte, per esempio, no? Ecco, quindi qui siamo proprio all'inizio. E, e qui poi una serie di, di dati e di statistiche che ho riportato rispetto ai contenuti che altri hanno caricato di questa istituzione già prima, visto che è famosa, e quindi per poter fare un confronto con il dopo, ecco, essenzialmente. Quindi trovate, potete copiare tranquillamente una serie di, di, di indicazioni che sono già presenti e dalle, dalle pagine ultime degli ultimi progetti per capire più che da, magari quelle più vecchie, ecco. Ma vederne anche di più. Ecco, questo chiaramente... Ehm, richiede secondo me però l'aiuto di, di un volontario sempre, ecco, per capirsi, quindi di una persona abbastanza esperta di Wikipedia, quindi non necessariamente un super esperto, ma abbastanza esperto, ecco, proprio per evitare per evitarvi errori, diciamo così, eh, eh, di ingenuità, che poi però vanno anche a, eh, come dire, rivolgersi contro l'immagine del vostro ente, ecco, quindi non è il caso. Eh, e quindi procediamo con una certa diciamo, prudenza ecco. mentre ripeto se poi volete fare un lavoro diciamo, personale individuale nulla ovviamente ve lo impedisce ecco. però ecco, questa pagina è importante sia come eh, coordinamento diciamo, tra le persone che lavorano per l'ente ma anche come comunicazione fondamentale con la comunità di Wikimedia perché eh, le persone sanno che venendo in questa pagina troveranno l'aggiornamento del lavoro che è in corso e se avranno qualche domanda sapranno a chi farla cioè a voi che sarete indicati qui per capirsi ecco, quindi voi, qui, voi e eventuali volontari più esperti che potranno più facilmente magari rispondere ecco, quindi c'è questa c è, c è un po' questa modalità che si è strutturata nel tempo vedete che è abbastanza semplice in realtà ecco. quindi la cosa eh, è di questo tipo eh, I modi per contribuire ovviamente ai contenuti di, di Wikimedia sono molti perché non c'è solo Wikipedia, già su Wikipedia possiamo contribuire in tre, almeno in tre modi diversi, possiamo contribuire concedendo dei testi e quindi poi andando a eh, diciamo adattare dei testi alle esigenze di Wikipedia per migliorare le voci, concedendo le immagini e anche inserendo riferimenti bibliografici nella sezione bibliografia e nella sezione opere magari delle voci, eh, ad esempio nel caso delle persone abbiamo la sezione sull'elenco delle opere di uno scrittore, eh, se abbiamo ad esempio i testi digitalizzati eh, o i frontespizi possiamo inserire lì, in quella, in quella sezione ecco questa è una cosa più tipicamente che fanno le biblioteche le biblioteche digitali per esempio ecco ma potrebbero essere anche gli archivi che la fanno eh, inf fornendo informazioni sull'archivio di questa persona no? se è una persona importante ha lasciato un archivio e quindi dov'è? Eh, senza entrare troppo nel dettaglio senza eh, scrivere il conteggio dei fogli ovviamente dell'archivio ma questa è una pratica che abbiamo iniziato abbiamo sviluppato assieme con l'ICAR l'Istituto Centrale per gli Archivi di Roma con cui qualche anno fa abbiamo iniziato a collaborare e abbiamo iniziato a riportare delle eh, sezioni archivio all'interno di eh, alcune biografie di persone o anche di, di ditte a volte eh, che avevano degli archivi importanti ecco. Prima non, non, non, nessuno ci aveva mai pensato a questa cosa, ecco, eh, quindi tanti, tanti modi diversi. Oltre a, um, oltre però a, a se non abbiamo necessariamente anche tanti contenuti da condividere già digitalizzati, e poi veramente secondo me ognuno ne ha, eh, poi di partenza cosa possiamo partire aderendo anche a Wikilove Monuments. A questo punto potremmo sfruttare, ad esempio se non abbiamo uh, in questo momento foto a sufficienza Uh, possiamo andare a sfruttare le foto che faranno poi gli utenti e scegliendo le migliori e potremmo poi riutilizzarle, perché no? Quindi anche cose diciamo, a budget zero o addirittura sotto zero, ecco, insomma, per così dire. Perché noi parti partiamo dall'idea, io ho parlato con uh, musei uh, per persone che lavorano per piccolissimi musei civici italiani che avevano un budget annuo di 300 euro, cioè cose di questo tipo, ecco, è chiaro che... <ride> con questi soldi non fai gran cioè, a parte il tuo lavoro non è che fai... non fai fatica anche a fare le pulizie probabilmente ecco quindi eh, ci sono situazioni molto molto diverse però eh, la maggior parte dei, dei musei in Italia sono molto piccoli quindi eh, non, certamente non pensiamo che il modello Wikipediano Residenza che sta lì che viene apposta e che chiaramente riceve un compenso sia l'unica maniera ma la maniera giusta sarà sic sicuramente coinvolgere i volontari e li coinvolgiamo attraverso il, lo, la loro, il loro interesse e attraverso i contenuti di qualità che concediamo. Se concediamo dei contenuti di qualità, è chiaro che questi contenuti verranno più facilmente diffusi su Wikipedia. Se Concediamo delle belle immagini, delle belle foto, se invece concediamo le foto a risoluzione 200x300 con il watermark con su scritto tutti i diritti riservati, molto probabilmente non otterremo grande diffusione di questo tipo di immagini, ecco, per fare un esempio pratico, perché ogni tanto succedono anche queste cose, ecco, quindi eh, scegliete voi ovviamente la risoluzione a cui mettere a disposizione i contenuti, ma se è la massima, ovviamente ottenete il massimo risultato. Eh, beh, cos'altro dire eh, qualche domanda da parte vostra oppure Marta se tu vuoi intervenire eh, qualche altro minuto rimaniamo qualche altro minuto per le domande prego prego Intervengo solo per dire appunto magari adesso visto che abbiamo detto aperto tutto alle domande magari se avete voglia di se avete dei quesiti se volete farli direttamente aprendo il vostro microfono e il esatto. video così insomma sentiamo eh. anche la vostra voce. Perfetto, ecco. nel, nel frattempo che, che ci pensate tra un, vi do un minuto, non di più, vi faccio vedere un, proget una, un progetto molto interessante che si chiama Share Your Knowledge che ehm, eh, esiste, diciamo, abbiamo fatto alcuni anni fa eh, e prima era attaccata, adesso dovrebbe essere attaccata Yolanda pensa che appunto l'ha progettato, quindi la ringrazio per la partecipazione e eh, vedete che questo è, è una sottopagina del progetto Glam su Wikipedia e eh, è un percorso che tuttora si può fare per capire cosa, cosa deve fare la nostra istituzione culturale passo a passo per condividere i suoi contenuti. Quindi eh, vi consiglio di provare a vederlo, ve lo, ve lo riporto nella chat anche share your knowledge, vi riporto l'indirizzo, così lo potete, eh, lo potete eh, vedere. E eh, fornisce, è un lavoro che abbiamo fatto alc alcuni anni fa ormai, ma ancora assolutamente valido, contiene tutta una serie di informazioni, ad esempio, ecco vedete su partecipa, eh, vedete, eh, po vedete poi qui ci sono una serie di menu che può, si può, in cui si può gradualmente approfondire, Uh, prima di cominciare, tempo e risorse necessarie per la realizzazione, e vi, da, vi fornisce anche un'indicazione uh, un approssimativa: è chiaro perché ogni istituzione è diversa, ma della quantità di ore di lavoro che possono essere necessarie per fare una cosa. Ecco. E, e poi, appunto, ci sono anche vedete, nelle linee guida. Ci sono, vedete che ci sono questi tre passi che abbiamo fatto. Ecco. Quindi potete anche utilizzarlo come punto di riferimento per capire un po' meglio quali sono i passi e le fasi successive, cosa che ovviamente adesso sarebbe difficile stare a spiegare nel, nel nostro poco tempo. Ecco, però avete già capito un po' come funziona la cosa. Quindi, primo, primo passo, per esempio, autorizzare l'uso dei contenuti, e poi qui vedete che ci sono dei contenuti per approfondire quindi come si fa dal punto di vista pratico c'è tutta la guida completa per farlo anche da un punto di vista pratico quindi inserire la licenza e anche la, gestire la comunicazione racconta cosa stai facendo ai tuoi colleghi cioè eh, la parte della comunicazione è una parte molto importante nei progetti GLAM quindi c'è una parte di condivisione dei contenuti ma c'è una parte della comunicazione che viene dopo che è altrettanto importante se noi facciamo le cose e non lo diciamo a nessuno o non lo diciamo nel modo giusto eh, chiaramente poi ha poco impatto questa cosa, no? Ecco, la fase successiva condividi contenuti su Wikipedia e qui ti dà alcuni esempi, invitare a partecipare, contribuire, organizzare un evento, eccetera, e poi una fase terza di verifica del percorso fatto eh, a sei mesi ad esempio di distanza e una serie di proposte ecco, per autovalutare anche i risultati che abbiamo ottenuto e come anche poi migliorarli nel corso del tempo. Ecco, e quindi, ecco eh, quindi, quindi così, ecco, quindi vi lascerei questo piccolo suggerimento anche per. Eh, ecco, ehm, sì, eh, la domanda di Supercilum, ci sono collaborazioni in cui il volontario wikipediano, era coinvolto solo per poco tempo, un'ora alla settimana nella maggior parte dei casi è sempre stato molto coinvolto perché è sempre stato necessario, allora mh, molto variabile la situazione, ripeto, nei nostri casi la, par la maggior parte dei progetti GLAM formalizzati provengono da grandi istituzioni, grandi istituzioni di solito hanno, cioè istituzioni importanti ecco, eh, di solito hanno anche il tempo per fare la formazione e hanno anche la necessità di farla e quindi, e quindi così, però nulla impedisce di fare qualcosa di più, eh, di più diciamo limitato nel corso del tempo. E, diciamo eh. che io ho avuto, eh, in questo caso non era coinvolto un volontario, ma ero coinvolta io, <ride> eh, qualche interazione con invece istruzioni molto più piccole eh, con cui abbiamo fatto mh, magari sessioni di formazione collettiva in 5 o 6, ad esempio, e abbiamo fatto uh, 3 o 4 incontri, non di più. Uh, questo non è stato tanto: sono stati tanto progetti Glam strettamente intesi, ma più invece mh, un indirizzamento al, all'intervento all diretto sui, sui progetti Wikimedia. Ecco. Sì. E, uh, abbiamo avuto esperienza di piccole istituzioni, per esempio proprio facendo il progetto Share Your Knowledge che ha coinvolto una cinquantina di istituzioni piccole e grandi italiane ed estere, in quel caso però era un progetto diciamo, molto strutturato e fatto attraverso un bando quindi diciamo così, ecco. Però noi, per esempio, anche come Wikimedia Italia stiamo studiando un, un progetto da proporre anche prossimamente per, ad esempio, i piccoli musei, le piccole istituzioni culturali, e proprio per fornire qualche supporto in più, ad esempio, un percorso formativo, no? Ecco, quindi non lasciamo. Stimmamente lasciare... su questi schermi, esatto, esatto. ecco quindi se vi interessa la cosa, eh, come dire, rimaniamo in contatto, fateci sapere le cose che vi interessano, le cose che vi piacciono, ecco, i rapporti tra Glam e Wikidata. Wikidata è certamente una, un, un tassello fondamentale del mondo Wikimedia, adesso come adesso, perché di fatto collega insieme tra di loro tutti i progetti, e quindi è sicuramente molto utile eh, per, sotto vari aspetti per poter essere usato in un progetto Glam. Eh, adesso è difficile approfondire esattamente i modi, però sì, certamente Wikidata è utile e potrebbero esserci addirittura dei progetti Glam che si svolgono esclusivamente su Wikidata magari non su Wikipedia, perché il tipo di dati magari che ha a disposizione lente è un database e magari non sono delle pagine che potrebbero essere riutilizzate in enciclopedia e quindi sarà primariamente su Wikidata. Al in momento... ...archivi e biblioteche lavorano sempre di più su sì. Wikidata. Sì, quindi archivi e biblioteche, esatto, ma anche anche volendo, che so, anche musei, eh, anche musei potremmo anche trasferire il catalogo digitale del museo su Wikidata se volessimo, ecco, è pensabile questa cosa perché è già stata fatta anche se solo a livello così, diciamo, di, di esperienza, di... di, di Ehm, diciamo pionieristica in Francia c'è un museo per esempio che usa Wikidata come se fosse il suo catalogo digitale perché ha inserito tutto lì <ride> quindi però non è una cosa da tutti ecco. quindi richiede un po' di conoscenza in più e quindi certamente non è la cosa che proporremmo per partire per una collaborazione semplice e facile ecco. e il, il tempo in realtà è, se... Tempo, diciamo, se coinvolgiamo i volontari, il tempo può diventare anche eh, minore. Eh, è chiaro che, come ho detto, non si fa tutto da soli, quindi eh, dobbiamo un pochino decidere che cosa possiamo fare noi e poi chiedere aiuto. Ecco, un po funziona un po' così, ecco. quindi funziona così. La, la, la, I vantaggi potenziali, però, sono estremamente elevati e pertanto giustificano. I, uh, il, il tempo perché non è una cosa così che facciamo nel nostro tempo libero così perché ci piace semplicemente nel caso delle istituzioni culturali ma è una cosa che dà molta visibilità alla nostra istituzione il 75% dei visitatori del sito del catalogo BEIC della Biblioteca Europea Informazione e Cultura vengono da, dai progetti Wikimedia 75% dei visitatori del loro, del loro sito ecco ed è una enorme biblioteca digitale quindi con Notevole quantità di visitatori, ecco. quindi eh, nel corso del tempo, ovviamente, non dall'oggi al domani, perché i risultati si misurano nei sei mesi, i primi risultati, e poi anche negli anni. Eh, certamente, quindi, è, ecco, quindi non è una cosa che facciamo per una settimana. Per dire, ecco, se, se abbiamo un'ambizione di ottenere una, un risultato. Possiamo farlo in una settimana per provare, ovviamente, ma se vogliamo ottenere un impatto, eh, lo, lo, lo, lo dobbiamo strutturare un attimino di più nel, nel corso del tempo, ovviamente in funzione di quello che dei, dei passi successivi semplici. Ecco. Bene. Bene, allora, se non ci sono altre domande, io dichiarerei chiusa la, il webinar. Non ci sono altre domande? No. Allora, eh, ovviamente se eh, ne aveste in futuro potete contattarci, Al il mio indirizzo mail è marta.arosio.it e sono a disposizione di qualsiasi curiosità e eh, necessità di informazioni cambiate. Vi invito a partecipare il, la settimana prossima alla stessa ora ehm, al webinar su Wikilos Monuments, in particolar modo sarà dedicato a, alla presentazione del concorso eh, fotografico rivolto ai monumenti Wikilos Monuments e in particolar modo a come le istituzioni eh, culturali possono partecipare a Wikilos Monuments, quindi penso possa essere di vostro interesse. Eh, ne approfitto per fare anche un po' di pubblicità, eh, abbiamo appena aperto le iscrizioni per la nostra Summer School che ovviamente quest'anno sarà eh, online, totalmente da remoto, eh, che è rivolta anche questa alle istituzioni culturali, infatti si chiama il progetto Wikimedia per le istituzioni culturali, che si terrà dal 6 a sì. <ride> sì, ho mandato una mail che... Ok, sei tu benissimo, l'ho ricevuta, e ti risponderò. <ride> sul nostro sito che è wikimedia.it, eh, c'è una sottosezione Summer School che spiega insomma il programma e ha tutto, tutto quanto. Sì, sì. Anche per allora. questo che contattarmi. Visto. Va bene, grazie. E allora piacere di conoscerti. Piacere, benissimo. molto piacere. Il futuro, bene. Spera. Bene, allora continuate a seguirci. Sì, dico solamente una cosa, sì. visto che Claudia ha chiesto per collegarsi il link sarà lo stesso la prossima settimana, eh, la risposta è no, <ride> nel senso che eh, sarà diverso. E vi chiederei di scrivere un messaggio alla mail segreteria chiocciolawikimedia.it in modo che mh, possiamo registrare il vostro nome e ve lo possiamo dare il webinar è alle 17 sempre di venerdì in questo modo poi eh, mh, come faremo successivamente a questo webinar potremo mandarvi il link anche del video ed eventualmente dei materiali bene Grazie a tutti per la partecipazione. Allora. Grazie, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Adesso, buona serata. Grazie a tutti, ciao, buona serata. Grazie, grazie, buona serata.